di cosa stiamo parlando io e voi? C ho una fame della... genuina insomma si gioca da solo su strozza buongiorno a tutti ragazzi oggi provo questa nuova modalità video ho comprato un microfono lavoyer microfono quindi spero di non parlare con un volume troppo alto spero di non parlare con un volume troppo basso mi sto impanicando come un dannata oggi per cercare di fare questo video perché effettivamente qui dove sono oggi al sauna bar the sauna bar eh, della strada Pratannak Soi 6 il miglior posto ragazzi, il posto numero uno per farsi una bella sauna, steam room, piscina, eh, sala mm, buonanotte, biliardo per farsi una partita con gli amici, che tra l'altro il biliardo è completamente gratuito, quindi è una favola. Allora, oggi ho preso... Provo a mettervi il video di TikTok che ho fatto per farvi vedere le riprese, dei video che ho fatto in questo posto speciale. Eh, oggi ho ordinato, eh, mi hanno consigliato, una tipa mi ha consigliato assolutamente di prendere Massaman Curry, eh, Massaman Curry di Chicken, quindi di pollo che, eh, che è qui con un po' eh, con il riso bianco, quindi iniziamo un po' di riso bianco e dicono che è anche un po' speziato io come vi dico sempre poi non mangio speziato però questo ce la dovrei fare vediamo se non muoio mm. non lo sento speziato forse poco poco fortunatamente c'è un sacco di mm, coconut milk che a me piace tantissimo nei piatti ah, ecco adesso qui il cantino si sente un po' di più mixato con questo chicken in salsa massaman curry con un po' di patate qualche fo una fogliolina di basilico spero tanto che la musica di sottofondo che qui c'è al bar non venga presa da youtube come copyright e abbia uno strike di questo video purtroppo siamo alle prime armi poi ho preso un succo d'arancia molto semplice e eh, senza ghiaccio perché diciamo mi sono svegliato da poco e quindi non è che posso bere chissà che però volendo insomma se voi volete potete ordinare un cocktail poi la mia giornata sarà sarà che prima di tutto mangio e poi mi vado a fare subito un tuffo in piscina per bloccare la, la digestione non so se sia se quello che dico è totalmente antiscientifico e mi vado a fare un po' di steam room che è la cosa che mi piace di più al mondo proprio io la steam room la, la adoro come voi potete vedere sul video di TikTok mm. comunque favoloso mm. ehm, allora l'entrata a sauna bar eh, prima era 50 baht 50 baht thailandesi poi dovevi fare uno share dovevi condividere su facebook che tu stavi alzare una barra, che era una tecnica stupenda per la pubblicità di questo posto ehm, che stavo a dire, adesso non c'è bisogno di fare niente su Facebook uh, si entra, si paga 100 baht a persona, quindi diciamo una cosa abbastanza tranquilla molto abbordabile anche per i poveracci come me che non hanno una lira e poi vabbè, se volete ordinare qualcosa ordinate, se no, niente, vi danno l'asciugamano all'entrata, non c'è bisogno di ordinare per forza qualcosa, non è obbligatorio mm, nom, nom, nom. che buono vabbè, cioè, questo cioè, non ve lo nego, è uno dei miei posti preferiti quindi la sponsorizzazione manco a farla a spingerla, insomma cioè, se lo mi piace proprio, poi, cioè, Qualche fogliolino di basilico che ora mischio con un po' di pollo. Con sole ci mettono queste scaglie, ah, vedi c'è anche un po' di peanut, un po' di arachide e poi ci metto pure un bel pezzo di patata, una bella patata. Mischiamo tutto col riso, non riuscirò mai a mettere tutto questo in bocca. Poi ci proviamo. Mmm, mmm. allora il canale di youtube è da poco avviato, quindi voi vedrete piano piano che migliorerà la qualità audio, la qualità video e eh, i contenuti dovrebbero essere più interessanti mm. poi se sentite qualcuno parlare in sottofondo perché ci sono delle persone russe che stanno giocando a biliardo come avete sentito dal suono fortunatamente Ecco, un audio pulito, qui non, non si può vedere però. Fortunatamente oggi non c'è tanta gente, quindi non essendoci casino, insomma, un minimo di registrazione la si riesce a fare. Um, la sera ci dovrebbe essere il DJ, madonna. Comunque questi rachidi, ah, cipolla, rachidi, pomodoro, mmm, messi in mezzo alla zuppa col riso, che tu le sgranocchi mentre le mangi, madonna, che buono. Mm. che buono è proprio buono quindi detto ciò ah, dicevamo di cosa stavamo parlando io e voi stavamo parlando del DJ non so che ora viene il DJ perché su YouTube lo sponsorizzano spesso non so se viene solo il weekend ma non penso Penso che tutte le sere, a un certo orario, tipo tra, dal tramonto in poi, si piazza il DJ e incomincia a mettere un po' di musica e la gente si incomincia a fare qualche cocktail, si imbriaga e, e balla fondamentalmente. Che deve fare il DJ? Mm. Scusate se mangio un addannato, ma ho una fame della genuina insomma allora quanto lo... ah sì qualcuno di voi mi sta chiedendo in video non è vero, però già lo so che me lo chiederete quanto ha pagato per il massaman curry con il riso, con il free juice eh, con l'orange juice bene ringrazio te Vincenzo per questa domanda adesso ti rispondo ti rispondo che non lo so perché non c'è lo scontrino qua che mi sono spostato di tavola aspetta un attimo che ti lo scontrino ecco ci sono uscito. Allora.. vediamo lo scontrino che dice lo piazzo qua così sembra perfetto scena lo scontino qui ci dice 50 più 199, quindi non so se vedete, 50 più 199 quindi 50 il juice, 50 il succo d'arancia, 199 che in pratica sono 200 baht il massaman carry che è compreso sia della zuppa sia del, del riso, quindi il prezzo, boh non lo so quanto costa normalmente il massaman carry, ci ha, hanno messo 50 abbatte in più, però alla fine i prezzi sono quelli. Cioè, non penso che non hanno alzato tanto. E poi è buono ragazzi. Cioè, essendo buono, che gli devi dire. Spendi 5 euro per venire di Un bel pranzetto poi comunque la porzione non è piccola eh? quindi non è che ci avete bisogno di fare un rifiuto ma c'ho tanta musica di sottofondo io spero che non disturbi non so se verrà proprio una un cagata sto video giustamente un po' di musica mentre sta in piscina rilassa insomma solo che per far video non è poi la morte sua insomma no, qua abbiamo un po' di pomodoro un po' di patata e ci mettiamo pure un po' di cipolla quindi questo beh, questo cucchiaiata voglio una cucchiaiata vegetariana per tutti i miei amici vegetariani che mi seguono quindi volendolo lo chiedete pure senza loro Mm. che è, è valido è valido perché è buono fondamentalmente è buono quindi che eh, io vedi peperoncino non si sente tanto io non mangio mai speziato massimo sono messicano però sai quel messicano che ti fa un po' lo speziato però non troppo forte stiamo lì insomma è non mi viene nemmeno tanto da bere, quindi potete comprendere che è veramente un, to un tocchetto di spezie. Qua dietro di me... Uh, I pannelli solari. Ammazza se sono quelli i pannelli solari. Sono molto evoluti, devo dire. Questo eh, lato la piscina, poi lì giù in fondo, in fondo a destra il bagno, come sempre scherzo, ehm, la steam room e la sauna, ah, mi raccomando per tutti quelli che sono nuovi di questo canale, ragazzi cliccate il pulsante mi piace, commentatemi dicendo um, che siete rimasti in Thailandia, ehm, e lasciate un like per, per l'algoritmo di youtube come si dice ultimamente questo nemico algoritmo no? che nemmeno, nemmeno si può dire nemico algoritmo perché sennò poi l'algoritmo si arrabbia dice che sei stato un nemico e quindi devi... Ah, il suore è plana, tu mai. Ti violenta. Oggi avrei tanta voglia di farmi una bella partita a biliardo. Solo che sfortunatamente proprio oggi sono da solo, non sono con amici. Infatti, se no, altrimenti facciamo un bel video con gli amici, ragazzi. E quindi faccio gioco da solo. Gioca da solo se strozza. La gente passa, si diverte come se stessero in estate, come maledetti. De non vedivo il panico che faccio video per mettersi su un tavolo alto che sto senza tre piedi. Che non ce l'ho due euro per comprarmi in tre piedi. No, scherzo, me lo compro. ci vuole un po' di tempo per adattarsi alla situazione. Oh, okay. Un po' di chicken, un po' di riso, il riso è finito, quindi oh, teoricamente uno dovrebbe fare un refill di riso se proprio c'ha una bella fame. Tra l'altro io dovrei no. mangiare di più, però.. Cioè... Ah, non ne posso sfondare come una bannaglia. <ride> <ride> <ride> ho finito le patate mi è rimasto solo le ciche non faccio battute sulle patate perché sono battute scadenti invece questo è un canale serio ragazzi qui parliamo di cose con serietà ambiente scientifico vedete mm. oh, come si mangia bene mangia bene e costa poco ah ovviamente io vi dovrei dire anche quindi abbiamo detto 200 più 50 batt quanti sono 250 batt? Eh, adesso ci trovo eh, 200 batt sono circa 5 euro 5-6 euro più 6 euro che 5 quindi 6 euro, in totale 7 euro. Mm. Quindi eh. diciamo che 7 euro già siamo nella fascia eh, media, eh, un po' più alta del medio dei piatti thailandesi, però non siamo sull'expensive, quindi qua bisogna considerare comunque è tutto un servizio l'enjoyment della musica anche se poi certo si dovete aggiungere i 100 watt dell'entrata quindi abbiamo detto 200 più 50 più 100 350 insomma quasi 10 euro quasi 10 euro tutto però potete ovviamente volendo se siete porciari come a me, eh, venite la mattina presto, prima di pranzo. Dove fate tutto il periodo, dal, dal pranzo fino alla cena, no? Fino a quando tramonta il sole, viene il DJ. Insomma, nessuno vi sta presto. Cioè, non va presto nessuno. Ho allora, finito il riso perché è ottimo, dovrei prendere un altro riso dovrei aumentare la mia forma fisica mi di sottofondo però non gliela forrita vorrei anche un po' rilassarmi vorrei arrivare dentro la vicina con una pancia come una balena allora adesso mi do un po' una regolata Magari mangio un po' di più stasera. Allora, il succo d'arancia è buono, abbastanza generico il succo d'arancia. Io consiglio sempre di prenderlo senza ghiaccio perché se no loro fanno come la birra che ti portano, te la mettono col ghiaccio e e ti si, si sciacqua tutto il succo di frutta, cioè non è che sia al massimo. Diventa tutto un acquaio. Mm. allora va bene um, non mi dice quanti minuti siamo? Mm, ok siamo circa 16 minuti quindi direi io mi faccio le ultime boccate di di pollino al massaman curry e uh, noi ci vediamo nel prossimo video che farò con il mio prossimo amico nel prossimo ristorante se vi è piaciuto lasciate un like ci vediamo alla prossima ragazzi ciao